di controllo, andiamo a vedere i trend. Una volta che abbiamo visto una panoramica generale, andiamo a vedere il trend. Questo è il trend per i dati di sell out in questo caso, per cui posso vedere che a livello totale il trend del 2010 è simile a quello del 2011, con un colpo di coda diciamo a, a dicembre 2011. Però posso anche andare a vedere le stesse informazioni sui dati di Selin, come vedete, qualcosa cambia, soprattutto nel periodo finale o per i dati di stock. Queste informazioni, come vedete, le posso vedere per catena, per socio, per categoria, per tipologia che in questo caso. Ho messo due tipi di tipologie o prodotto o accessori, però ne possiamo veramente ci possono essere i servizi e così via. Oppure possiamo vedere le performance di un venditore. Quindi, in que, o di un agente. Quindi, in questo caso l'agente 03 per la tipologia prodotto ha questo tipo di performance sullo stock. Vediamole sul sell out ok e sul sell in. Come vedete è molto semplice e intuitivo o può essere il caso che voglio monitorare l'andamento dei miei top clienti per cui in questo caso i miei top soci, per cui voglio vedere il sellout, ok, ecco qui, questo è il sellout dei miei primi tre soci, oppure dei top prodotti. In questo caso ultime, questi ultimi due filtri sono dei filtri personalizzati, per cui adattabili a qualsiasi tipo di esigenza, se ne possono avere due, tre e così via.